Buongiorno, benvenuti al TGR. Oggi vedremo la costruzione dei numeri razionali e le loro proprietà. Cominciamo con la suddivisione di un segmento in parti uguali e da Landia la nostra inviata Enrica Mediana. Grazie Lili Numer per la linea. Siamo a segmento Landia davanti alla falegnameria geometrica. Qui un falegname ha scoperto un metodo innovativo per suddividere un segmento in parti uguali. Un lavoro di grande utilità anche per le città circostanti. Vediamo il servizio. Il falegname di segmentolandia, anziché suddividere il segmento L in parti uguali con l'aiuto di un righello, lo ha sistemato sul suo banco di lavoro, formato dalle semirette R ed S. Sulla seconda compare una scala graduata formata da otto numeri interi. Ha poi congiunto il punto 8 con l'estremo L del segmento. Ha poi tracciato, a partire da ciascun punto della scala graduata, segmenti paralleli al segmento uscente da 8. Ed ecco, OL è stato suddiviso in 8 parti uguali in maniera molto più precisa che se il falegname avesse utilizzato un semplice righello. Grazie Enrica, adesso colleghiamoci a Frazionville con Alberta Algebra che ci spiegherà come costruire le frazioni con numeratore unitario. Frazionville, città delle frazioni unitarie. Qui sono rimasti celati per secoli i misteri sulla loro costruzione ed è proprio grazie al metodo del falegname che gli esperti sono stati in grado di far luce su di essi. Scopriamo ora insieme di che si tratta. A partire dalla costruzione ricavata col metodo del falegname, consideriamo una unità di misura su R. Congiungo ora il numero 2 su S con il numero 1 su R, ottenendo così un segmento. Traccio il segmento parallelo passante per l'1 di S. modo il punto che si ottiene con l'intersezione col segmento unitario è proprio la frazione un mezzo avente 1 come numeratore e 2 come denominatore adesso ripeterò la costruzione unendo 1 di r con il 3 di s e poi anche unendo l'1 con il 5 di s in modo da ottenere le frazioni un terzo e un quinto disegno si può vedere quale sia l'ordine delle frazioni su una retta. Si osserva infatti che con l'aumentare del denominatore le frazioni risultano minori. In generale 1 su n è maggiore di 1 su n più 1 con n intero. Osserviamo inoltre che anche se i numeri 2, 3, 4 sono disposti a intervalli irregolari, le frazioni 1 mezzo, 1 terzo e 1 quarto no. Infatti la distanza tra due consecutive diventa sempre più piccola al crescere del denominatore, cioè un mezzo meno un terzo sarà maggiore di un terzo meno un quarto e così via. Al crescere del denominatore le frazioni si ammucchiano sempre più verso lo zero, per cui si concentrano all'inizio della semiretta. Ora generalizziamo queste proprietà. Come abbiamo già visto, 1 su n è maggiore di 1 su n più 1, di conseguenza anche 1 su n più 1 sarà maggiore di 1 su n più 2, per cui 1 su n è maggiore di 1 su n più 1 che è maggiore di 1 su n più 2. In generale 1 su n1 è maggiore di 1 su n2 se n1 è minore di n2. Abbiamo così ottenuto le frazioni con numeratore unitario. Grazie Alberta ma attenzione perché per la generalizzazione dei razionali a breve ci sarà il discorso della Premier Giuseppa Conti in collegamento con la capitale Razziodogno. Carissimi, grazie all'aiuto delle città di Segmentolandia e Frazionville e al grande sforzo degli abitanti di Razziodogno è stato possibile giungere a nuove costruzioni razionali. Immaginiamo di partire dalla frazione 1 terzo costruita come hanno fatto gli abitanti di Frazione B. Da qui, grazie al metodo del falegname di segmento Landia, ecco apparire sulla semiretta R razionali in ordine crescente, corrispondenti alla moltiplicazione di un terzo per ciascuno degli interi posti su S. Si ottengono così 2 terzi, 3 terzi che corrisponde all'unità, 4 terzi, 5 terzi e così via. Generalizzando a partire da una qualsiasi frazione un numeratore unitario e moltiplicandola per un intero m, si ottiene il razionale generico della forma m su n. Dati due razionali con numeratore m e m più 1, quindi due numeri consecutivi e stesso denominatore n maggiore di 0, sarà maggiore la frazione avente numeratore più grande, così come si può vedere anche dall'esempietto. Considerando ora due frazioni aventi numeratore uguale e denominatore diverso con n1 minore di n2, sarà più grande la frazione con denominatore più piccolo. Immaginiamo di avere ad esempio 2 su n1 e 2 su n2. Scriviamo 2 su n1 uguale a 1 su n1 più 1 su n1 e 2 su n2 come 1 su n2 più 1 su n2. Lavoriamo ora sui due addendi. Tenendo conto di quanto già visto per le frazioni al numeratore unitario, 1 su n1 è maggiore di 1 su n2, poiché n1 è minore di n2. Analogo discorso per gli addendi cerchiati in rosa. Sommando i pezzi arancione e rosa sia da una parte che dall'altra della disuguaglianza, otteniamo che 2 su n1 è maggiore di 2 su n2. Infine, sappiamo rispondere chi è maggiore tra 4 settimi e 5 sesti? troppi calcoli introduciamo una frazione di confronto 5 settimi avente numeratore uguale alla seconda frazione e denominatore uguale alla prima. Grazie a quanto visto fino a qui sappiamo allora che 4 settimi sarà minore di 5 settimi che a sua volta è minore di 5 sesti e quindi 4 settimi è minore di 5 sesti. Generalizzando dati M1 minore di M2, N1 minore di N2 con N1, N2 maggiore di 0, introducendo la frazione di confronto M2 su N2 possiamo confrontare le frazioni M1 su N2 e M2 su N1 dimostrando che M1 su N2 è minore di M2 su N1. Termina qui la nostra edizione e adesso diamo la linea a voi per scoprire meglio i numeri razionali. Grazie, arrivederci.